Un caloroso benvenuto a tutti quanti voi carissimi ascoltatori, fratelli, sorelle, ospiti, voi tutti quanti che vi state collegando proprio in questo momento che il Signore vi benedica abbondantemente e possa far riposare la pace di Cristo su ognuno di noi in questa occasione. Questa è un'altra occasione di notizie profetiche di attualità, un altro momento importantissimo nel nostro viaggio, nel nostro percorso nel nostro pellegrinaggio per il cielo e per la salvezza eterna. Carissimi, il tema che affronteremo in questa occasione, l'argomento di cui discuteremo è un argomento davvero importante che ci fa capire chiaramente quanto vicini ci troviamo all'adempimento delle ultime profezie bibliche quanto vicino ci troviamo all'imposizione del marchio della bestia e soprattutto quanto vicino ci troviamo a quello che è il vero secondo avvento di Cristo Gesù che tutti quanti noi come cristiani, come fedeli, stiamo aspettando. Prima di continuare vorrei invitarvi a, se non l'avete ancora fatto, a iscrivervi a questo canale YouTube, iscrivetevi, attivate la campanellina in modo tale da poter ricevere tutti i futuri aggiornamenti e notifiche da parte nostra e allo stesso tempo vorrei invitarvi proprio in questi momenti a pregare assieme per chiedere quella che è la speciale presenza di Dio per mezzo dello Spirito Santo affinché ognuno di noi possa essere guidato in spirito e verità preghiamo assieme Padre nostro ti vogliamo ringraziare e lodare per questa speciale opportunità ti prego per me Aiutami a presentare questo tema e questo argomento nel migliore dei modi, ma ti prego in modo particolare per tutti coloro che sono qui collegati insieme a noi, fratelli, sorelle, ospiti. Padre Celeste, fa che la tua potente verità possa inondare i nostri cuori, le nostre menti e convincerci di quanto sta per accadere, facendoci prendere una posizione per te e per i tuoi santi principi. Ti ringraziamo, nel nome prezioso di Cristo Gesù. Amen. Amen, carissimi. Vi invito ad iniziare subito con quello che è il tema in questione perché siamo molto carichi in questa occasione, abbiamo tante informazioni da condividere con voi, perciò partiamo con la nostra sigla. Il primo articolo che vogliamo leggere assieme è tratto da Rasmussen Report What America thinks? Che cosa pensa l'America? Questo è un articolo davvero molto importante datato 13 aprile 2023, pochi giorni fa. E il titolo così importante per noi è una domanda e questa domanda dice l'America sta perdendo quella religione d'alti tempi? L'America Sta perdendo quella religione d'altri tempi? Alcuni potrebbero pensare e credere che il mondo sta diventando sempre più ateo, sempre più lontano da Dio, abbandonando sempre di più i principi religiosi. Ma è proprio così? È proprio così? Leggiamo che cosa ci dice il testo, riportato qualche giorno fa. Ci dice la fede religiosa è importante per la maggior parte degli americani, ma temono che le credenze tradizionali vengano anacquate. Che cosa si crede? Hmm. Si crede che le tradizioni possano essere anacquate. Ci ritorneremo subito. L'ultimo sondaggio nazionale telefonico e online di Rasmussen Reports rivela che il 75% degli adulti americani afferma che la fede religiosa è importante per la propria vita quotidiana, 4% in più rispetto al 2018. Con altre parole, la religiosità o la fede religiosa sta crescendo, è in aumento dal 2018 fino a questo 2023, in aumento, compreso il 49% che afferma che la fede è molto importante per la propria vita. Oh carissimi, in America, e voglio che sappiate che questo a breve succederà nel mondo intero, una cosiddetta fede religiosa sta crescendo. Sta crescendo, non è in declino, ma sta crescendo. E noteremo e vedremo che quando le profezie si adempiranno, quando segni miracolosi saranno effettuati per mezzo dell'anticristo e del falso profeta, Voglio che sappiate che la maggior parte, il mondo intero all'infuori di un piccolo rimanente, inizierà a credere. Persino gli atei inizieranno a credere in Gesù, ma crederanno in un falso Gesù, crederanno in un falso Cristo, crederanno in un anticristo che dice di essere Cristo, ma in realtà non lo è. Il mondo intero sarà obbligato. Convinto ad adorare la bestia, secondo principi di pietà. Crederanno di adorare Dio, ma in realtà coloro che adoreranno sarà Satana. E voglio che vediamo in questa occasione come questo accadrà. L'articolo ci dice la fede religiosa è importante per la maggior parte degli americani. e Voglio che sappiate che tutto, secondo le profezie bibliche, partirà proprio in America. Apocalisse capitolo 13 dal versetto 11. La seconda bestia che sale dalla terra è proprio l'America nelle profezie bibliche. Ma che cosa temono questi uomini di fede religiosa? Che cosa temono? Temono che le credenze tradizionali vengano anacquate. Sebbene noi crediamo e pensiamo che uno studioso, un fedele, un vero cristiano, un vero uomo religioso basi la sua fede su quella che è la parola di Dio, le sante scritture in tutta la loro totalità, in realtà la maggior parte di questi fedeli si basano su che cosa? Si basano su tradizioni umane e hanno paura che le credenze tradizionali vengano anacquate. Oh carissimi, oh carissimi, e andremo a vedere qual è la peggiore di Tutte le credenze e tradizioni religiose. La peggiore lo scopriremo qual è proprio in questo video, proprio in questa presentazione. Ma andiamo a vedere che cosa ci dice Gesù riguardo a coloro che osservano le tradizioni, le tradizioni al posto di ciò che dice chiaramente la parola di Dio e le sante scritture. In Matteo capitolo 15. Dal versetto 1 ci dice: Allora gli scrivi e i farisei di Gerusalemme vennero da Gesù e gli dissero: Perché i tuoi discepoli trasgrediscono la tradizione? Che cosa facevano? I discepoli di Gesù trasgredivano la tradizione di chi? Degli anziani. Questa tradizione non era una tradizione che veniva da Dio. Questa tradizione era una tradizione che veniva dagli uomini e portava a trasgredire i veri comandamenti di Dio. Andiamo a vedere che cosa dice in continuazione. Infatti, non si lavano le mani prima di mangiare. Questa era l'accusa rivolta ai discepoli di Gesù. Ma egli Gesù rispose e disse loro, e voi perché trasgredite il comandamento di Dio a motivo della vostra tradizione? Oh carissimi, che cosa facevano questi scribi, questi farisei, questi ipocriti? innalzavano le tradizioni e abbassavano, calpestavano i comandamenti di Dio. E dal versetto, dal versetto 7 ci viene detto, Ipocriti, è Gesù che parla, ben profetizzò di voi Isaia quando disse questo popolo si accosta a me con la bocca e mi onora con le labbra ma il loro cuore è lontano da me e in vano mi rendono un culto insegnando dottrine che sono comandamenti di Dio uomini, tradizioni di uomini, comandamenti di uomini e voglio che sappiate che in primo luogo in America, in secondo luogo, a distanza di poco tempo in tutto il mondo, gli uomini, gli abitanti della terra inizieranno ad avere un falso risveglio religioso, diranno di adorare Cristo, diranno di adorare Dio secondo le richieste di Dio, ma quelle richieste invece sono soltanto tradizioni umane? Sono soltanto tradizioni pagane cristianizzate, sono soltanto tradizioni e comandi che provengono da Satana e in questo modo gli abitanti della terra pensando di adorare Cristo in realtà adoreranno proprio Satana offrendogli omaggio. Hm. Andiamo a vedere che cos'è successo in modo particolare per capire ciò di cui stiamo parlando, che cos'è successo proprio in questo periodo pasquale che è appena passato e capiremo subito in quale direzione vanno tutti gli eventi. Qui ci viene detto, da 11 aprile 2023, dall'articolo The American Conservative, l'America conservatrice, questo articolo porta il titolo Bezos... Il coniglietto Pasquale, chi è Bezos? Jeff Bezos è il proprietario di Amazon ed è uno degli uomini più ricchi della terra. Andiamo a vedere che cos'è successo in America, visto che il contesto è sempre quello americano. Ci viene detto, la domenica di Pasqua è stata una giornata gloriosa a Endor in Virginia, America. Ma. L'incessante segnale acustico di un camion delle consegne di Amazon ci ha sicuramente provato. Che cosa succedeva durante la domenica di Pasqua? Succedeva che Amazon, con i suoi camioncini, furgoni, trasportava durante la domenica di Pasqua, trasportava dappertutto dei pacchi, delle consegne, dei regali che le persone avevano ordinato. Jeff Bezos potrebbe voler mantenere le consegne di Pasqua per accapparrarsi il suo prossimo miliardo. I camionisti delle consegne hanno bisogno dei loro magri guadagni. Spetta quindi, parole in blu, spetta quindi a una società civile preservare il giorno da queste forze di mercato. A chi spetta? Spetta alla società civile. Spetta quindi agli uomini imporsi per preservare il giorno... che giorno? Il giorno della domenica. In questo caso la domenica pasquale dal lavoro. Da tutte queste forze di mercato e in conclusione ci dice mette in netto rilievo l'argomento per il ripristino delle leggi blu. Il ripristino delle leggi blu. Carissimi ascoltatori, fratelli e sorelle, se vediamo e se ci rendiamo conto in che direzione sta andando il mondo, l'America e il mondo intero, è che si sta cercando di ritornare piano piano a Dio. E cercando di ritornare piano piano a Dio in questo falso risveglio religioso, che cosa si sta piano piano cercando di innalzare? La solennità della domenica. La solennità della domenica. Andremo a vedere, non si tratta soltanto di una domenica all'anno, non si tratta soltanto della domenica pasquale, ma si tratta di tutte le domeniche, come un nuovo giorno di adorazione, come un nuovo giorno di riposo per il mondo intero, per questo nuovo ordine delle cose. Un giorno di adorazione, di riposo comune, che non è quello delle scritture, perché la parola di Dio ci presenta il santo sabato, il quarto comandamento, Esodo capitolo 20, versetti da 8 a 11, ma ecco che una tradizione umana, una tradizione pagana, una tradizione satanica, la domenica, come giorno del sole, da quando la terra è stata fondata, da quando sono sorti i primi idolatri e pagani, la domenica è, è stata posta in contrapposizione al vero sabato di Dio. E la stessa questione, lo stesso gran conflitto, la grande controversia sta andando avanti. E che cosa si dice? Si dice che non per forza devono essere queste persone che portano i pacchi di Amazon a protestare, ma deve essere la società a proteggere il giorno di domenica, le festività e il giorno di riposo. Vi ricordate in Apocalisse capitolo 13, dal versetto 11 in poi, dove ci viene presentata questa seconda bestia, questa bestia che sale dalla terra? simile ad un agnello, con due corna simili a quelle di un agnello, ma parlava come un dragone. E ad un certo punto, poco più in basso, al versetto 13, 14, 15, ci viene detto che sarebbero stati proprio gli uomini, proprio gli abitanti di quella terra, gli abitanti di quel paese e poi della terra intera, del mondo intero, a erigere l'immagine della bestia, una forma di governo amministrativa e governativa che avrebbe parlato come un dragone, che sarebbe arrivata fino ad imporre un falso giorno di riposo, un falso giorno di adorazione. Il marchio della bestia, il marchio della bestia. Questa questione della domenica, dei giorni di festa domenicali, come ad esempio la Pasqua, e del fatto che molte persone ancora lavorano in questi giorni festivi, di domenica, questi giorni di riposo, mette in netto rilievo, parole in rosso alla fine del testo, mette in netto rilievo l'argomento per il ripristino delle leggi blu. Che cosa sono queste leggi blu? E che cosa hanno a che fare con la domenica? Perché dovrebbero essere ripristinate queste leggi blu? Se andiamo a un articolo datato 17 giugno 2020 da crisismagazine.com ci viene detto il titolo Riportiamo le leggi blu. Vedete come negli anni si ripresenta e si ripresenta questo tema Riportiamo le leggi blu. In che cosa consistono queste leggi blu? Se vediamo dal testo. Gli americani in quei primi giorni di quarantena si svegliarono con un sorpreso apprezzamento per ciò che le generazioni precedenti avevano considerato normale. Che cosa? Le leggi sulla domenica. Anche note come le leggi blu. Le leggi sulla domenica. Che il Papa, il capo del sistema romano-cattolico, promuove. Le leggi blu le leggi sulla Domenica. E perché è così importante nel contesto di questo gran conflitto e di questa grande controversia? Perché la prima bestia di Apocalisse, capitolo 13, possiamo vederlo dalla slide? Che è simile a un leopardo che sale dal male e rappresenta proprio il papato. Rappresenta proprio il papato. La seconda bestia, un'altra bestia che saliva dalla terra e aveva due corna come quelle di un agnello, Apocalisse 13, 11, indicano inequivocabilmente gli Stati Uniti d'America. Gli Stati Uniti d'America. E che cos'è il marchio della bestia? Che cos'è? È il marchio del sistema papale, è il marchio del sistema romano cattolico. E qual è il marchio del papato? il marchio del sistema cattolico, se non il cambiamento del sabato alla domenica? Non è forse questo il marchio della bestia, o oh, assolutamente sì, il papato è quell'entità e quella potenza che ha cambiato i tempi e la legge, attraverso la sua tradizione pagana, umana, che cosa ha voluto fare, ha voluto innalzare un altro giorno di riposo un altro giorno di adorazione. Ha innalzato la domenica e ha calpestato il vero giorno di riposo che è ancora valido per noi oggi, il santo sabato di Dio. Quest'articolo infatti ci dice, The Catholic Herald, Record London, 1 settembre 1923, ci dice, questo è un articolo cattolico, la Bibbia insegna ancora che il sabato deve essere santificato. Non c'è alcuna autorità nel nuovo testo per la sostituzione della domenica con il sabato e quindi chi è che ha cambiato il sabato in domenica se la Bibbia ci dice che non vi ha alcuna autorità? Il sabato nella Bibbia viene presentato come uno dei dieci comandamenti di Dio, non c'è autorità nella Bibbia per abrogare questo comandamento o per trasferire la sua osservanza in un altro giorno della settimana. Abbiamo nella voce autorevole della Chiesa la voce di Cristo stesso. Hmm la chiesa è al di sopra della Bibbia. Che cosa dicono i cattolici? Hmm, dicono la nostra tradizione è al di sopra della Bibbia e questo trasferimento dell'osservanza del sabato dal sabato alla domenica è una prova di questo fatto, è una prova di questo fatto. Ci rendiamo conto carissimi? Qual è il problema? È proprio questo il problema e voglio che sappiate se volete approfondire di più questo tema, questo gran conflitto tra la verità e la menzogna, tra i veri comandamenti di Dio e le menzogne delle tradizioni umane e pagane, voglio presentarvi questo straordinario libro, La Grande Controversia. Carissimi, questo è il momento di annotarvi il nostro contatto telefonico, il nostro numero WhatsApp 3477 458 99 8. troverete questo numero anche nella descrizione di questo video troverete anche un indirizzo email contattateci, scriveteci per poter ricevere questo libro che risponderà ad ogni domanda nello specifico per quanto riguarda questi temi così importanti la grande controversia, la domanda è come finirà? come finirà? finirà con una vittoria da parte di Cristo, ma il mio desiderio è che tu possa fare parte di questa vittoria e di non essere ingannato insieme a tutti coloro che decideranno di rifiutare queste straordinarie verità che troviamo nelle scritture, nella parola di Dio e nelle sue profezie per questi ultimi tempi. Questo libro ci mostra anche chiaramente come il papato è per davvero la prima bestia, di Apocalisse capitolo 13. Ci mostra come gli Stati Uniti d'America sono per davvero la seconda bestia di Apocalisse 13 e come il marchio della bestia sia per davvero una falsa adorazione domenicale che si oppone al vero sabato, al vero sabato del quarto comandamento. Contattateci e faremo tutto il possibile per farvi ottenere questo libro gratuitamente per chi volesse approfondire ulteriormente questi temi esiste un altro materiale come ad esempio gli Stati Uniti alla luce della profezia, uno studio biblico per dimostrare effettivamente con prove concrete che questa seconda bestia di Apocalisse 13 che sale dalla terra è proprio l'America, l'America nelle profezie, in modo particolare l'America protestante nelle profezie ed infine un terzo libro, un terzo materiale che ha a che fare con il marchio della bestia. Carissimi, questo libro è davvero un libro straordinario che ci dimostra chiaramente come il marchio della bestia abbia a che fare non con un chip, non con un microchip, e a proposito cercherò di allegarvi anche uno studio biblico, passaggio per passaggio, ma questo libro, oltre che essere uno studio biblico, ci presenta anche delle prove concrete, storiche, che ci dimostrano il fatto che la Domenica è il marchio distintivo del sistema romano cattolico e che questo è il marchio della bestia. Carissimi, contattateci per ricevere questo materiale. Ma andiamo a vedere assieme che cosa è successo, quindi, durante questa domenica di Pasqua con questo problema delle consegne del lavoro durante la Pasqua. Davvero, qual è l'argomento contro il divieto di certi tipi di attività commerciali la domenica di Pasqua? Mancanza di religiosità? Sono sicuro che anche i più laici godrebbero di un giorno di tregua dalle macchinazioni economiche o del neoliberismo, mercati liberi. Chi si sente obbligato a timbrare il camion delle consegne la domenica di Pasqua difficilmente è libero. E vediamo che cosa si sta cercando di fare. Si sta cercando di trovare motivi, buoni motivi per smettere di lavorare quando? La domenica. Per riposarsi la domenica ed eventualmente ritornare a Dio. Hmm. Non hai bisogno dell'ennesimo widget economico consegnato la domenica di Pasqua mattina. Hai bisogno, che cosa dicono? Hai bisogno di tempo per riposare, riflettere e realizzare che Cristo è veramente risorto. Come conclude questo articolo? Riporta le leggi blu. Riporta le leggi blu, carissimi. Noi siamo i primi a dire, come fedeli, come cristiani e come popolo di Dio, che proclama l'avvento, il secondo avvento di Cristo Gesù, che proclama il fatto che la legge di Dio è ancora valida e che il santo sabato del Signore è ancora valido, il sabato, il settimo giorno della settimana è ancora valido. Noi siamo i primi a proclamare e a dire a gran voce che l'uomo ha bisogno di tempo per riposare. Ha bisogno di riflettere, di meditare su Cristo, di capire che Gesù è morto per noi, ma che è anche risorto e che ora intercede davanti al Padre, per me e per te, per perdonarci, per salvarci, per mantenerci puliti, santi e puri. Ma quello sul quale noi cerchiamo di rendere coscienti tutti, tutti quanti, è che noi non dobbiamo riposarci secondo tradizioni umane e pagane, noi non dobbiamo adorare Dio secondo tradizioni che non hanno nulla a che fare con ciò che dice la parola di Dio, non dobbiamo accettarle soltanto perché sono imposte o perché saranno imposte per legge. Il loro desiderio, il desiderio del gran nemico Satana è di unire Chiesa e Stato e di far decretare allo Stato delle leggi religiose, di far decretare dallo Stato un falso giorno di riposo, un falso giorno di adorazione. E sapete che cosa succederà nel momento nel quale diranno? Adorate e riposatevi nel giorno di domenica per legge fatelo. Il sabato? Hmm. Soltanto la domenica sarà l'unico giorno di riposo e l'unico giorno di adorazione. Vi ricordate, Daniele, alla corte dei Medo-Persiani che non poteva pregare né adorare il vero Dio, pena la morte? Questo accadrà di nuovo in questi ultimi giorni, se questa legge e questa legge verrà imposta attraverso lo Stato. Questa legge religiosa imposta per mezzo dello Stato. E non si tratta soltanto di una domenica all'anno. Non si tratta soltanto della domenica di Pasqua. Non si tratta soltanto delle domeniche festive durante l'anno. Ma voglio che sappiate che si trova e ha a che fare. Questa legge avrà a che fare con ogni domenica ogni domenica settimanale. Perché? Perché vuole mettersi al posto, vuole sostituirsi al vero sabato di Dio. Il marchio della bestia vuole sostituirsi al vero sigillo di Dio. Dimostriamolo. Ci viene detto in un articolo dell'8 aprile 2021, il sabato, un dono di Dio, da Newsmax, parole in rosso, ci viene detto ogni domenica è un pro memoria della domenica di Pasqua. Ogni domenica è un promemoria della domenica di Pasqua. Sapete che cosa significa? Che così come gli uomini oggi vogliono che ci si, si riposi la domenica di Pasqua, presto sarà avanzata la richiesta di rendere libera ed imporre per legge ogni domenica come giorno di riposo e come giorno di adorazione. Ma chi è l'ideatore? Di questo falso giorno di riposo è Satana stesso in persona. E tutto l'onore andrà a lui osservando questo giorno. Invece di osservare il vero giorno di riposo e dedicare a Dio tutto l'onore. Tutto l'onore secondo le sue richieste. Il conflitto in questi ultimi giorni è un conflitto basato sull'adorazione. A chi ubbidirò io? A Dio o agli uomini? A Dio o a Satana? Ai comandamenti di Dio o alle tradizioni umane, pagane e sataniche? Andiamo a vedere che cosa ci dice il libro La Grande Controversia. Pagina 573. Nei movimenti attuali in corso negli Stati Uniti, per assicurare alle istituzioni e alle tradizioni della Chiesa il sostegno dello Stato, i protestanti stanno seguendo gli stessi passi dei nostri sostenitori... dei sostenitori del Papa. Stanno seguendo gli stessi passi dei sostenitori del Papa, anzi, stanno aprendo le porte al Papato per riconquistare nell'America protestante la supremazia che ha perso in Europa... Ecco perché l'America è così bombardata. Ciò che dà maggiore significato a questo movimento è il fatto che il suo obiettivo principale completà, com contemplato è quello di applicare l'osservanza domenicale, un'usanza originata dalla chiesa di Roma che lei stessa afferma essere il marchio della sua autorità. E cosa accadrà? quando negli Stati Uniti d'America prevarrà il principio che la Chiesa può impiegare o controllare il potere dello Stato e che le osservanze religiose possono essere applicate alle leggi statali, in breve l'autorità della Chiesa e dello Stato dominerà la coscienza e il trionfo di Roma in questo paese sarà assicurato. Il potere di Roma parola in blu alla fine del testo, sta silenziosamente crescendo e le sue dottrine esercitano la loro influenza nelle sale legislative, nelle chiese e nei cuori degli uomini. Oh carissimi, ancora una volta voglio riproporvi questo libro, La Grande controversia perché non so se vi rendete conto, le parole che abbiamo appena letto e che abbiamo letto da questo libro divinamente ispirato per mezzo di quello che è lo spirito di profezia ci rivela ciò che oggi sta accadendo e ci dice l'ultima parte di questo segmento che il potere di Roma sta silenziosamente crescendo e le sue dottrine, le sue tradizioni la domenica Stanno esercitando la loro influenza nelle sale legislative, nelle chiese, nei cuori degli uomini e sapete proprio quello che sta succedendo oggi. Ascoltate, qual è il titolo di questo articolo? Da Warden Way, 13 aprile 2023, qualche giorno fa, il titolo è Ricordando il sabato, che loro intendono essere la domenica, alla Corte Suprema. Ricordando... La domenica alla Corte Suprema. Le dottrine del papato stanno influenzando i tribunali. La Corte Suprema americana è grandemente influenzata e presto vedremo l'adempimento delle profezie. Presto la domenica sarà imposta come unico giorno di riposo e di adorazione per legge. Questo articolo ci dice Uh, parlando di un ex dipendente del servizio postale negli Stati Uniti che chiedeva un'esenzione religiosa dalle consegne domenicali. Questo postino non voleva fare le sue consegne nel giorno della domenica. I giudici della più alta corte della nazione potrebbero considerare favorevolmente le sue rivendicazioni religiose. Carissimi, non so se vi rendete conto, ma in questo momento si sta affrontando questo tema della domenica nella Corte Suprema, in quella corte dove vengono emanate leggi, decreti. La domenica sta venendo innalzata a livello nazionale in America. In America, nella Corte Suprema Americana, e le profezie ci dicono che a breve questo falso giorno diventerà obbligatorio non soltanto per l'America ma per ogni nazione della terra. Dal libro Tesori delle Testimonianze, volume 2, pagina 212, ci viene detto. Una grande crisi attende il popolo di Dio, una crisi attende il mondo, ci sovrasta la più grande lotta di tutti i tempi. Parole in blu, l'imposizione dell'osservanza della Domenica ha assunto un interesse, un'importanza di portata nazionale. La domanda è, siamo pronti per affrontarlo? Siamo pronti per affrontare le cose che stanno venendo? La grande crisi del marchio della bestia che è proprio davanti a noi? Oh carissimi! Siamo pronti per affrontarlo? Siamo noi saldi ben radicati nella verità che conosciamo nei principi della santa legge di Dio? E voglio chiedervi, se oggi siamo così abituati a fare dei compromessi nelle piccole cose, come faremo allora? Quando non potremo né comprare né vendere a causa della nostra fede? Quando saremo chiamati a perdere la vita a causa della nostra fede quando oggi siamo così abituati a fare dei compromessi con la nostra professione di fede e siamo così incoerenti con noi stessi. Vorrei ritornare al, a quanto è successo con questo postino in America e vorrei che andassimo a vedere brevemente la sua esperienza arrivando piano piano verso la conclusione. Davvero molto importante, davvero molto importante la sua esperienza perché dovrebbe far riflettere ognuno di noi. Da ABC News, 13 aprile 2023, ci dice la resa dei conti della Corte Suprema sul Sabbat, o in questo caso la Domenica, per loro è la Domenica perché hanno cambiato il Sabato alla Domenica, potrebbe cambiare i luoghi di lavoro negli Stati Uniti. Andiamo a vedere l'esperienza di questo dipendente postale che non voleva lavorare la domenica. Andiamo a vedere, perché voglio che sappiate che ci sarà di grande, grande ispirazione per ognuno di noi. Non per l'osservanza della domenica, un falso riposo, un falso giorno di adorazione, ma ci sarà di grande incoraggiamento per noi che vogliamo osservare il vero giorno del Signore, il vero santo sabato, il sabato, il settimo giorno della settimana e non il primo, secondo il comandamento. L'ex corriere del servizio postale degli Stati Uniti, Gerald Goff, ha passato tutti i giorni per sette anni a consegnare la posta in un angolo rurale del sud-est della Pennsylvania, tranne la domenica quando frequentava le funzioni religiose e si riposava ma nel 2019 il suo capo lo ha costretto a scegliere tra praticare la sua fede o uno stipendio per distribuire pacchi e si è dimesso. Vorrei chiedervi, carissimi, vorrei chiedervi quanti tra di voi se il vostro capo venisse da voi dicendovi tu da questo momento, Marco? Tu che mi ascolti? Tu da questo momento devi lavorare anche il sabato. Devi lavorare il sabato e voglio ricordare ancora una volta c'è una grande differenza tra la domenica, che è una tradizione umana pagana non approvata da Dio, e il vero santo sabato del Signore e ti dicesse devi iniziare a lavorare anche il sabato se vuoi il tuo stipendio. Voglio chiedervi che cosa ha fatto questo uomo nella sua sincerità di cuore? Probabilmente perché forse non sapeva non, non conosceva meglio la verità. Probabilmente è cresciuto sapendo che la domenica è il giorno del Signore e nella sua sincerità di cuore che cosa ha detto? Ha detto preferisco essere licenziato che trasgredire il giorno del Signore. Voglio chiedervi quanti tra di noi avrebbero lo stesso spirito. Quanto più noi che abbiamo la chiara verità su questo tema, su quello che è il vero sabato, non la domenica, ma il sabato, il settimo giorno della settimana. Quanti di noi prenderebbero la posizione di preferire di licenziarsi che trasgredire il comandamento del Signore? Quanti tra di noi? E a proposito, per rendere ancora più chiaro questo tema, perché potrebbe creare un po' di confusione se non è chiaro e se non cerco di essere quanto più chiaro possibile. Esiste una grande differenza tra il sabato e la domenica, lo voglio ripetere ancora una volta. Per chi volesse approfondire questo tema, ancora di più nello specifico, vorrei invitarvi a richiedere questo pliant, questo pliant intitolato che contiene 100 verità bibliche sulla questione, sulla differenza tra il sabato... E la domenica sono due cose completamente diverse nonostante il mondo cristiano di oggi cerca di, cerchi di far credere che la domenica sia il vero sabato ma in realtà il sabato continua a rimanere il sabato immutabile di Dio mentre la domenica è soltanto una tradizione ma questo uomo in modo particolare nella sua sincerità di cuore e io credo con tutto il mio cuore credo con tutto il mio cuore che dentro ai sistemi, al sistema, ai sistemi di Babilonia, al sistema cattolico romano, dentro alle chiese evangeliche che ancora osservano la domenica così come fanno i cattolici, sono certo che dentro a queste chiese c'è un popolo di persone sincere, disposte a fare di tutto per il Signore, persino a farsi licenziare. E quando il Signore Attraverso i suoi uomini, i suoi strumenti, rivelerà a queste persone qual è la verità sul sabato, loro saranno disposti ad accettarla. Come spero anche tu, forse in questo momento, se ancora non hai preso una posizione, il sabato è il vero sabato del Signore e non la domenica. Questo uomo è stato disposto a rinunciare al suo lavoro per, una... per la sua fede. La domanda è che cosa faremmo noi al suo posto con la verità che il Signore ci ha dato? La sua esperienza va avanti e ci dice «Hanno iniziato a chiedere alle persone nella mia posizione di consegnare la domenica o nei giorni festivi e ho detto loro «non sarò affatto in grado di lavorare nel giorno del Signore», ha detto Groff. La Bibbia dice che dovremmo mantenere il giorno del Signore unico e santo, un giorno riservato per adorare e onorare Dio. E ci ricordiamo che cosa ha fatto il cattolicesimo? ha cambiato, ha voluto mutare, come ci viene detto, del piccolo corno papale. In Daniele capitolo 7 al versetto 25 ha cambiato i tempi alla legge e ha trasferito l'onore e la santità del giorno del sabato lo ha trasferito alla domenica, ma questa è una abominazione. Tuttavia questo uomo, nella sincerità, spero, del suo cuore, ha detto come potrei io trasgredire il santo giorno del Signore? Probabilmente perché non aveva più conoscenze a riguardo. Speriamo in questo e speriamo che sia disposto ad accettare la verità sul Santo Sabato. Dice, la Bibbia dice che dovremmo mantenere il giorno del Signore unico e santo, un giorno riservato per adorare e onorare Dio. Ricordiamoci questo, molto importante, perché lo stesso dovremmo fare con il Santo Sabato del Signore, l'unico e vero giorno di riposo e di adorazione, che deve essere mantenuto unico e santo, un giorno riservato per adorare e onorare Dio. Ma un anno dopo il suo capo disse non sopporterò la tua richiesta quest'anno e disse dovrai trovare un altro lavoro o questa volta lavorerai la domenica. L'esperienza va avanti e dice non volendo compromettere la sua fede, Groff si trasferì in un ufficio postale più piccolo nelle vicinanze voglio chiedervi questa è fede? Oh sì, assolutamente sì, è fede. È fede nella sua ignoranza, è fede nella sua poca conoscenza riguardo a questo soggetto, ma agli occhi di Dio questa può essere definita fede se il suo cuore è sincero. Fede perché? Perché ancora non ha scoperto la verità, perché ancora non è stata rivelata a lui, su di lui, la luce del vero sabato. Ma poiché, la domanda di consegne Amazon continuava a crescere, alla fine non poteva evitare gli incarichi domenicali. Groff ha scelto di saltare 24 turni domenicali in due anni. Ha detto che dividere la giornata, frequentare da una parte i servizi di culto e allo stesso tempo prendere un turno di lavoro non era un'opzione. E lo stesso, carissimi, vale per il Santo Sabato del Signore perché è l'unico e noi non possiamo permetterci di compromettere la santità di questo giorno andando il sabato mattina in chiesa e poi facendo qualsiasi altra cosa nel pomeriggio o la sera del venerdì, perché sappiamo che il sabato inizia dal tramonto del venerdì al tramonto del sabato, finisce al tramonto del sabato e noi dovremo mantenere in santità e onore questo giorno in adorazione a Dio. «Ho detto al mio supervisore, è il giorno del Signore, non è solo il mattino del Signore», ha detto Groff. Dopo essere stato ripetutamente disciplinato per non essersi presentato, Groff si è dimesso nel 2019 e ha citato in giudizio l'USPS per discriminazione religiosa. La prossima settimana Groff chiederà alla Corte Suprema degli Stati Uniti di richiedere ai datori di lavoro di essere più accomodanti nei confronti dei lavoratori religiosamente osservanti, incluso il diritto di saltare i turni di sabato, che per loro abbiamo detto è la domenica, e mantenere comunque il posto di lavoro. Carissimi ascoltatori, fratelli e sorelle, verrà un tempo nel quale non si potrà né comprare e né vendere. Saremo chiamati persino a perdere la vita se continueremo ad osservare il vero sabato. Il quarto comandamento. Vediamo esempi di persone que come questo Groff che sono stati disposti a licenziarsi, a perdere il lavoro per poter continuare ad osservare un falso sabato, nella loro sincerità. La domanda è, la vera ed importante domanda è questa. Quanti oggi sarebbero disposti ad abbandonare il proprio lavoro per onorare Dio? per santificare il vero giorno di riposo, adorazione, per santificare il vero sabato. Molte persone, voglio che sappiate, nuove nella fede, mi chiedono, mi contattano, mi chiamano. Ho sentito che parli del sabato e vedo dalle scritture che il sabato è il quarto comandamento, è il vero giorno di riposo e non è la domenica. Ma lavoro il sabato, non posso licenziarmi. Chi si prenderà cura di me? Chi si prenderà cura della mia famiglia? Chi si prenderà cura dei miei figli? Voglio che sappiate una cosa, carissimi ascoltatori. Noi dobbiamo esercitare fede, non è così? Siamo cristiani e dobbiamo esercitare fede. Voglio che sappiate che nel momento nel quale prendiamo una posizione per Dio in Cristo Gesù, una volta che, che capiamo i suoi principi morali, qualsiasi cosa nella nostra vita che non ha a che fare con i suoi principi morali deve essere messo da parte, per fede deve essere messo da parte, perché questo potrebbe diventare un idolo, un Dio davanti al nostro Dio. E noi per fede quindi, soltanto per fede saremo in grado di osservare i suoi comandamenti, soltanto per fede saremo in grado di onorare, di santificare il quarto comandamento, il Santo Sabato dell'Eterno. La domanda è chi si prenderà cura di noi se non lavoriamo un giorno a settimana? Chi si prenderà cura di noi se, per mantenere l'onore, la santità dei principi di Dio, ci chiederanno di abbandonare il lavoro o ci diranno che siamo licenziati? Chi si prenderà cura di noi? Voglio che sappiate una cosa, Dio è fedele, Dio è fedele. Il quarto comandamento in Esodo capitolo 20 dal versetto 8 ci dice, questo è il quarto comandamento, è Dio che parla e dice ricordati del giorno di sabato per santificarlo. Non la domenica, non il lunedì, non il mercoledì, non il venerdì, il sabato. Dal tramonto del venerdì al tramonto del sabato. Ricordati di santificare il sabato. Versetto 9. Lavorerai sei giorni e in essi farai ogni tuo lavoro, ma il settimo giorno è sabato. Sacro all'Eterno il tuo Dio non farai in esso alcun lavoro, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo servo, né la tua serva, né il tuo bestiame, nel forestiero che è dentro alle tue porte, poiché in sei giorni l'Eterno fece i cieli e la terra, il mare, tutto ciò che in essi, e il settimo giorno si riposò. Perciò l'Eterno ha benedetto il giorno di sabato e lo ha santificato. Lavorerai sei giorni, ma il settimo, che è il sabato e non la domenica, che è il sabato, il settimo giorno, non lavorerai. Chi si prenderà cura di te? Chi? È Dio che chiede, che fa queste richieste. È Dio che dice, se tu mi ami per davvero, il settimo giorno non lavorerai. E io come fedele posso chiedermi chi si prenderà cura di me? E sapete che cosa risponderebbe Dio? Dio risponderebbe, io mi prenderò cura di te. Noi a volte non riusciamo a vedere più in là, a prendere quelli che sono gli occhi della fede. Perché non siamo abituati a guardare più in là con gli occhi della fede. E qui esistono diverse opzioni. Sapete se se noi mettiamo questo problema davanti al Signore in sincerità di cuore, se magari in questo momento, perché prima non lo avete saputo, o forse l'avete saputo ma avete fatto un compromesso, ma ora il Signore sta impressionando il vostro cuore la vostra mente. E per fede, in preghiera, mettiamo questo, questo problema davanti al Signore. Il Signore troverà una risposta, troverà una soluzione e risponderà questa preghiera. Forse non nel modo nel quale ci aspettiamo noi. Forse il Signore impressionerà il cuore del nostro datore di lavoro in modo tale da concederci il sabato libero. Forse. Il datore di lavoro si ribellerà tal punto da licenziarsi, ma forse il Signore ci farà trovare un migliore lavoro. Non tanto in termini economici, ma quanto in termini di principi. Un miglior lavoro che ci permetterà di rispettare la legge di Dio e il suo santo sabato. Sapete, le vie del Signore sono mille. Dobbiamo soltanto essere disposti a rinunciare a ciò che sappiamo per certo, non essere approvato da Dio. La parola di Dio ci dice che i figli di Dio non si sono mai visti dei figli di Dio menticare il pane. Perché? Perché Dio si prenderà cura di coloro che desiderano fare la sua volontà. Dio si prenderà cura di noi. Carissimi, questo è il momento di consacrarci al Signore e come questo Signore ha avuto un grande zelo nella sua sincerità di cuore, nonostante fosse un zelo nella direzione sbagliata, un zelo nell'osservanza di un giorno che Dio non ha mai richiesto e che rende onore a Satana il gran nemico. Io in questo momento vengo da voi per presentarvi un libro che possa aiutarci a capire come osservare correttamente il comandamento del sabato. Questo titolo Libro è testimonianze sul sabato per una corretta osservanza del comandamento. Questo è un libro di cui abbiamo bisogno come popolo, è un libro di cui abbiamo bisogno per essere guidati nella chiara guida osservanza del santo sabato, per poter mantenere il sabato del quarto comandamento in conformità alle richieste di Dio. Il sabato è un un comandamento al quale Dio tiene particolarmente, perché questo comandamento sigilla la nostra relazione tra noi e Lui, ci fa avere una piena fiducia nel Signore, che nonostante sei giorni lavoriamo, il settimo giorno ci mostra che noi siamo veramente dipendenti da Lui. Carissimi, vi invito a richiedere questo libro, che vi faremo avere gratuitamente insieme al libro La Grande Controversia, e insieme ad altro materiale che avrete visto, contattateci, scriveteci e faremo tutto il possibile per farvi avere questo materiale così prezioso. Che Dio vi benedica e ci incoraggi in continuazione, preparandoci per i tempi che stanno venendo. Abbiamo bisogno ora di avere radici salde in Cristo Gesù radici potenti nella sua parola per non essere affatto smossi e per poter rimanere in piedi quando questa ultima grande crisi verrà su di noi voglio invitarvi a pregare in questi, in questi attimi Padre nostro ti vogliamo ringraziare per la speciale opportunità che tu ci hai dato in questa sera in questa occasione di poter studiare la tua parola di poter vedere chiaramente quegli eventi profetici che si vanno profilando davanti a noi Signore, vogliamo prendere una posizione per te, vogliamo deciderci per te e non vogliamo più fare compromessi. Ti preghiamo, nel santo nome di Cristo Gesù, il nostro Salvatore, perdonaci per i nostri compromessi fino a questo momento, perdonaci per i nostri peccati, perdonaci per non aver dato importanza a ciò che tu hai dato una così grande importanza. Signore, aiutaci ad essere disposti a sacrificare tutto ciò, tutto ciò Signore, a rinunciare a tutto ciò che non è conforme alla Tua volontà. Signore vogliamo per davvero essere degli oggetti santi e sacri per Te, vogliamo essere degli strumenti nelle Tue mani. Serviti di noi e ti prego salvaci. Ti ringraziamo nel nome prezioso di Cristo Gesù. Amen.